Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Io sono Bruno Magno. E oggi siamo qui. Vedete, pre video ho combattuto un po'chino. E sono sponati, un... cioè, ho combattuto, ho ucciso più o meno una cinquantina di morsi prima, prima del video. E perché, <ride> diciamo, e... oggi combattiamo, combattiamo, combattiamo, combattiamo e vinciamo. Diciamo e dai combattiamo e combattiamo ci facciamo delle frecce cioè 24 frecce un totem una testa di giocatore che non mi serve a niente poi qua c'è una lanterna che mi fa luce dai vediamo un po' non lascio un enderman vieni qua vieni qua vieni vieni oggi il nostro compito è uccidere più mossi possibile e far, poi vi dirò contati quanti mi sono uscito perché io non ho perso il conto cavolo sei oh, tu, tu dove sei uscito? Nel villaggio qui ci so. vieni qua ok, morto spada ecco qua, 10 via yeah. No, non prende ok vediamo un po' se qua sopra ci sta qualcos'altro sta facendo giorno c'è uno schermo c'è uno schermo che mi sa di slash team set need Buongiorno, Time set nint che sia notte e... e... Uh, sponano, sponano, sponano. Dai, sponate, eh. slash... Vabbè, raga, facciamo così. Summon... Um, zombie. zombie si me no secondo me quanti zombie sono zombie sono zombie no, mi servono più zombie si slash gime che ho la zombie in spagnato diciamo novecentos ok sali so in interno, però cavallo no il cavallo zombie no ti slash um, summone zombie uh, ...give chiocciola p zoom Allo, zombie hid facciamo 99 vediamo un po' questi sono i piglin levo un asce in ferro questo me lo posso pure levare vabbè quei cavalli zombie che fanno i cavalli zombie mica mi attaccano eh i cavalli zumi non servono a niente non servono che servono i cavalli zumi? non fanno a niente ora li lascio dentro una cosa queste cose super inutili ecco poi butto tutto qua dentro poi butto tutto qua dentro e vabbè se ci cado pure sopra siamo fregati se ci cado pure sopra rompi rompi rompi rompi e eh, ci metto tutto il no no la mia spada no per favore e eh, dai eh Dove cavolo l'ho Ok ci sono tutte questi cavoli zombie Che sono inutili Poi uh, Ci metto qua dentro Che ci posso mettere no, Tutta sta carne marcia Che è totalmente inutile E Questo è totalmente inutile Vabbè raga io sono fregato Scusate un attimo, ma a questo punto eh, eh, faccio prima di buttarli nella lava. Faccio vedere dove sta questa mia sta Di là. Ok. No, casa mia sta di là. Ok, sono sul so tetto di una so. stop, casa mia. Giù sta, casa mia. Sta di là. si sì, ok, bene, casa mia sta so di qua. dettagli Ok, ho spiegato tutte le per bambina allora, tutta sta roba che vuole lì la lava ok questa è la pozza di lava ecco qua tutta tutta carne marcia tutta tutta butta butta butta, butta, butta. Okay. cavolo ecco che okay. sbaglio pulsante butto tutta questa carne, poi butta pure questa no cavolo okay. c'è resistenza al fuoco e eh, mi si spegne subito poi butto anche eh, testa di giocatore ma muoio che faccio no ok penso che morì tutti questi zombie non mi servono a niente Giovanni drum gli enderman si sì. questo non mi può servire niente il drum si sì. e... no quell'altra terra questa qua è buona quest'altra terra tutto, tutto e adesso posso fare questo ci sta Oddio. Non farmi perdere l'ender perché se no alla fine vai portami ok già un bel creeper, vieni qua, creeperi, no, esplodi, bravo, esplodi zombi zombini che vengono venite qua vieni vieni Morto, dai qualcun altro che si offre, ci sta qualcun altro. Oh, guardate la Guardate qua quanta gente che ci sta. Oh, che sponer. Quanta gente sponata? Quanta gente sponata, raga. Quanta gente sponata, veramente. Grazie, se vi colpite a uno a uno siete ignoranti proprio mi sta allaggando un botto ammazza mazza. Yeah. ok questo quanti scheletri ci stanno qua sopra vai vai, cadi venite qua venite vi aspetto pure tu vieni vieni vieni qua venite c'è qualcun altro no tu muori tanto fammi fanno... eh, tu levare tutta questa per inaccia brutta qua ok oh, oh, non ci si tantissimo e non è suonato neanche un Uh, endermino, endermino oh, uh, ci stanno creeper laggiù vai no, sbagliato sbagliato, no, non ho questo uh, frecce buone sempre utili sì qua, che ci sta? Uh, tanta gente bene bene ci sta tanta gente e bene puoi pure tu mori grazie eh, allora, fortuna che c'è un'armatura super potente che ti sputerò ti slash effect clear non mangio rigenerazione Re ok mi sono arrivato rigenerazione perché se no, era troppo facile allora raga è fatta notte ci vediamo in un video ciao ciao